Ciao a tutti, non vi dico come mi chiamo perché so che non vi interessa, e anche se ve lo dicessi ve lo dimentichereste in pochi minuti. Sono invece che vi interessa sapere, ebbene anche se non vi interessa ve lo dirò ugualmente, perché una persona così bella come me ha questo occhio nero che fortunatamente sta passando. Bene, è molto importante che io ve lo racconti affinché voi capiate quanto sia importante ricordare. Ma non ricordare le vittime per una sorta di dovere morale, bensì ricordare che i pazzi svitati esistono ancora oggi. Ero al supermercato e non era una gran giornata. Avrei preferito che nessuno mi rivolgesse parola. Bel tatuaggio, sporco giudeo. Come? Dico, bella merda, io vorrei tatuarmi una svastica. Ehi, hey, c'è il Sopdani. Sai perché ho in giro il conciato in questo modo che... Sei così tanto azzuzzo che l'amersi sorriso anche a Mastrolin. Ah, ho dimenticato un particolare che forse non è proprio un particolare. Ho sul braccio tatuata una stella di David, in quanto mio nonno morì in un campo di sterminio. E pensavo che questo fosse un buon modo per onorarlo e onorare tutti i caduti. Insomma, forse perché un centinaio di anni fa circa, quelli come te hanno ucciso milioni di persone da queste persone. Sarebbe potuto nascere qualcuno per il quale tu ti saresti perlomeno lavato. Insomma, sarebbe potuto nascere una donna capace di far innamorare ogni uomo. Sarebbe potuto nascere il più grande calciatore, il più grande tennista, il più grande sportivo di tutti i tempi. Poi avreste ucciso anche Albert Einstein. Insomma, sarebbe potuto nascere qualcuno in grado di curare il cancro. Come posso spiegarvi? Sarebbe potuto nascere qualcuno che avrebbe migliorato questo schifo di mondo, che... Per quanto sia schifoso, non si merita gente come te, gente gente che tolto a milioni di persone. L'unica cosa per la quale vale la pena vivere, la speranza. Quindi questa era la storia che volevo raccontarvi. Insomma, può non esservi piaciuta, poter non aver capito nulla da questa storia, ma... È importante, molto importante, che voi tenete a mente che persone come questa esistono oggi forse esisteranno sempre. Persone capaci di togliere Dio, anche a me nonna che passa due ore della sua giornata a dire il rosario. Insomma, ricordiamo sempre il nostro passato. Perché chi non lo fa, beh, chi non lo fa è costretto a rivivere.